Moltissime cose, quasi tutte le cose della vita, se non proprio tutte, diventano reali perché ci credo. Iniziano da una qualsiasi di queste realtà. Qui c'è una parola eh, in lingua antica, clunatang, significa i tre corpi. Sono i nomi in lingua antica dei tre corpi di cui noi siamo formati. Quelli dei movimenti che facciamo al mattino, giù, su e aperto che sono il corpo-mente, l'anima e lo spirito. A partire da uno qualsiasi di questi tre corpi, inizia il nostro contatto con la realtà, sempre, continuamente. Più delle volte quando siamo svegli parte dal corpo fisico, dalla mente o dalla materia. Quando dormiamo più spesso parte dall'anima, dal sogno, da sentimento, da sentire dovunque sia il corpo di partenza che sia il corpo il corpo-mente, l'anima o lo spirito la realtà diventa reale quando avviene la filatura tra i miei tre corpi che non a caso è inserita insieme in questa carta quando cioè ci credo a questa realtà con tutte le mie parti. Faccio eh, degli esempi molto semplici e banali che però credo possano rendere l'idea. Moltissime cose nella vita, moltissime, noi iniziamo dicendo vediamo come va. Che sia una relazione, che sia un lavoro nuovo, che sia una torta che cucino per la prima volta, che sia una nuova passeggiata. Vediamo come va, eh, sperimentiamo e poi siamo a vedere come mi trovo. Va benissimo perché raramente parte un qualcosa che subito dal primo istante parla a tutti i nostri tre corpi. Iniziamo per una necessità, per un bisogno, per un ragionamento dal corpo-mente. Iniziamo per un'ispirazione, per un desiderio, per un innamoramento per un desiderio di scoperta dall'anima, iniziamo per una percezione, a volte, dallo spirito. Iniziamo, io inizio, poi vediamo come va. Ad un certo momento però, diventa come un'abitudine questo atteggiamento. Vediamo come va, non è più io inizio, semplicemente rimane un vediamo come va e si protrae nel tempo. E magari nel tempo, quello che ho iniziato, divento anche tanto brava a farlo. Io stampo queste carte, facciamo il mio esempio. Io stampo queste carte e inizio a raccontarvele e vediamo come va. Allora le ho stampate da un po', da un altro pochino, un po' dopo ho iniziato a raccontarle anche durante le dirette. Se ora io avessi ancora l'atteggiamento dell'inizio dicendo ma non le conosco bene non so tanto se riesco a interpretarle se riesco a raccontarvele vediamo come va è passato del tempo abbiamo fatto delle dirette abbiamo fatto tanti lavori con queste belle carte ora se vi devo dire come va non è un vediamo come va è un sono carte molto potenti le so ascoltare è un canale che per me è molto aperto mi funziona molto bene è molto diverso da vediamo come va è un'assunzione di responsabilità vuol dire tradotto con quello che dicevo all'inizio del video che ho avuto una ispirazione nello stampare a forma di carte queste 33 immagini della tradizione del drago trasparente ho visto com'è andata ho sperimentato e con tutti i miei tre corpi ora ci credo da avere una realtà che include queste carte. Per me è reale quello che loro mi dicono. Non è un tipo l'oroscopo che, che leggo sul giornale, non è una cosa, vediamo se, se ci prendo, vediamo se eh, mi danno un aiuto interessante. È come parlare con una persona reale che mi sta seduta davanti. È un qualcosa che esiste, che ha un peso in tutti i miei tre corpi si è, pian piano, filato dentro la mia vita. Allora, la cosa interessante che notavo questa mattina con la ginnastica è che, ad esempio, anche questi movimenti che facciamo tutte le mattine si filano via via nelle nostre esistenze. Inizio a farli dicendo, vediamo come va. Vediamo se mi aiutano col mal di schiena, vediamo se mi aiutano ad avere più energia, vediamo se mi aiutano a controllare la rabbia vediamo se mi aiutano con il momento di depressione che passo vediamo se poi via via ci prendo contatto diventano sempre più reali e sono un qualcosa di vero non è un vediamo se non rimango più sulla soglia no eppure per tante cose non ci aggiorniamo rimaniamo nell'atteggiamento vediamo se capita ad esempio spesso con il lavoro tante persone me l'hanno raccontato questo, no? ehm, ho iniziato a fare questo lavoro, vediamo come va, se mi soddisfa, se va bene, se non va bene, da quanto tempo lo fai? Dieci anni, dopo dieci anni l'avrei ben capito come va questo lavoro, non rimanere fermo, non rimaniamo fermi sulla soglia, sì ci credo e non ci credo, vediamo come va, intanto lo porto avanti, da 5 6 7 8 anni quello che sto facendo vediamo se sono davvero capace e intanto leggo le carte le rune i cristalli faccio i massaggi per 5 6 7 8 10 anni 20 vediamo vediamo come va sull'ingresso forse sì forse no ci sono ma anche un po no a un certo momento dentro fuori o per me è qualcosa di reale quello che faccio Oppure tanto vale che smetta di essere una sorta di ombra, di fantasma. Molto meglio, per me e probabilmente anche per il mondo intorno a me, dirsi: sì, vabbè, non è diventato reale. L'ho sperimentato, ma in uno dei miei corpi, sì, ha tutti i suoi significati, ma per tutto il resto non mi significa niente. Si possono fare delle modifiche, si possono fare degli altri esperimenti. Se mi rendo conto di essere lì, sulla soglia, indecisa se entrare o entrare da anni e mi viene voglia di spostarmi. <ride> Questa carta oggi dice un po' questo o le cose diventano reali per tutti e tre i corpi e si filano nella realtà, diventano vere oppure si lascia perdere. Ci sono mille altre vie, mille altre occasioni così come tutto ciò che adesso è reale e filato nella mia vita può darsi che non lo sia per sempre. A un certo punto mi accorgo se questa filatura inizia a lasciarsi andare, se la realtà, la tangibilità per me di quello che faccio in qualche ambito inizia a svanire. Tante volte accade. Si fa lo stesso lavoro per 15 anni, che è un punto fisso, saldo, importantissimo, ad un certo momento non ci si ricorda neanche più perché lo si fa, non ci si ricorda perché lo si è iniziato, non, non c'è più niente di quella intreccio, di quell'armonia, di quella magia che lo rendeva vero. Basta, è ora di cambiarlo. Magari non dalla sera alla mattina, ma si inizia a sperimentare altro. Ci sono dei libri, delle canzoni, delle poesie che sono talmente ben filati che quando smettiamo di leggerli rimaniamo in quell'atmosfera. A volte viene quasi da formulare i pensieri con lo stile con cui è scritto il libro. A volte viene da fare dei paragoni, questo paesaggio somiglia a quello descritto in quel capitolo. A volte viene da ripeterseli dei brani di una canzone o di una poesia che cadono proprio a proposito per il nostro stato d'animo, per quello che ci accade, per quello che vogliamo dire. Sono realissimi, anche se non sono situazioni fisiche legate alla quotidianità, si intrecciano, diventano reali nella nostra quotidianità, perché sono talmente belli, sono delle opere talmente ben fatte che diventano più reali della realtà, come certi sogni. Sono talmente intrecciati ai nostri corpi che sono sogni lucidi. Sappiamo di sognare, ma sappiamo anche che è estremamente vero il sogno. Io ne ho fatto uno stanotte di questi sogni. Sognavo di andare in bicicletta sotto degli alberi bellissimi e ad un certo momento la mia bici era così alta che per scendere mi attaccavo ai rami e dondolavo, facevo l'altalena. Lo sapevo che stavo sognando, ma sapevo anche che stava accadendo davvero quella cosa. Era bellissima, mi ha dato un'energia, una cura, un nutrimento che mi sembra quasi più reale quello di sedermi sul divano in casa mia. Non conta niente che si parta dalla materia o si parta dal sogno. Qualunque sia il punto di partenza, la realtà si forma quando ci sono i nostri tre corpi. Quando partecipo con la mente, con il corpo, con l'anima e con lo spirito, allora sì, allora è qualcosa di vero, altrimenti è sempre tutto solo sentito dire, qualcosa, un atto di fede, un qualcosa che va bene. Quindi è importantissimo entrare in contatto con elementi sempre nuovi, è importantissimo tenerci sempre aggiornati di cosa rimane reale e di cosa è. Pian piano si trasforma e lascia spazio a realtà nuove. Ve la faccio vedere un'altra volta. E poi vi saluto. Questa sera, se vi fa piacere, si costruisce insieme un sigillo geometrico. Chiedetemi informazioni, sarei felicissima se si mettessero insieme... Tutti i nostri apporti. Ognuno darà il proprio contributo portando quello che è, portando quello che ha questa sera, partecipando alla meditazione. Io disegnerò il sigillo per tutti in modo collaborativo e poi lo darò a tutti i partecipanti da poter stampare, ricalcare, colorare, dormirci insieme e sarà su misura, proprio tagliato su chi partecipa stasera. Insomma, più di così non vi dico, ma spero che sarà una bella esperienza. Per ogni cosa, sono qua. Se no, domani mattina, sempre intorno alle 9. Ciao, buona giornata, buon lunedì, buon inizio settimana. Pollici intrecciati dietro la schiena. piedi li sento bene per terra. Prendo aria. Partendo dal basso, dai piedi, entro nella posizione. Ci respiro dentro. Con la prossima espirazione ritorno. faccio dei pollici e ripeto. Espirando, ritorno, meridiano dello stomaco, meridiano della milza e del pancreas. arrivo fino a dove mi fa bene meridiano del cuore, meridiano dell'intestino tenue, piante dei piedi a contatto, mani intrecciate davanti ai piedi, un bel respiro e dalla base della schiena mi arrotondo, i gomiti vanno verso terra, collo lungo rilassato, allargando bene il centro del petto va in direzione dei piedi, le braccia tese mi aiutano ad allargare lo spazio nei fianchi, Sto ispirando, ritorno, gambe incrociate. Questa gamba passa di fronte all'incrocio, quindi il braccio dallo stesso lato starà davanti all'incrocio delle braccia prendo aria e spingo le ginocchia verso il pavimento ritorno cambio l'intreccio delle gambe e quello delle braccia e ripeto Ultima coppia di meridiani, fegato e cistifellea. Oh. Nostro sacro ben attaccato a terra. dando ritorno al centro, gli esercizi dei miei tre corpi, il corpo mente, l'anima, Quarto mente. Chakra. Terzo. All alla filatura.